In questi giorni eh, eh, riflettevo su due cose che si legano, che sono il vero amore e il caso di Julian Assange. E, mh, il caso di Julian Assange che io, come altre persone, seguiamo da tempo, è non soltanto una, um, una lotta, alla libertà di parola, alla libertà di giornalismo, alla libertà d'inchiesta che in questo caso viene, viene imbavagliata, viene punita, ma è anche um, un esempio di, eh, di vero amore, cioè la storia tra Julian e Stella è una storia di vero amore, di grande amore, un, un altro insegnamento che ci stanno dando. No? E, in questi giorni il, il tema del vero amore, il tema di Julia Assange si sono legati nella mia vita e ho scritto anche una poesia sul vero amore, perché eh, le persone molto spesso, e io l'ho vista, le ho incontrate nella mia vita, sono molto attaccate alla materialità, alle cose, al denaro, all'avere e quando poi questo lo vedi in una donna eh, diventa veramente volgare no? io queste donne attaccate ai soldi, all'avere, alla mat materialità le trovo di un'anti-poesia, di un'anti-bellezza e di una volgarità invece assurda e, e quindi... Eh, questa è una delle riflessioni eh, sul fatto che eh, l'amore e la poesia sono eterni, sono immortali, no? mentre le cose materiali passano. E quando questo amore lo vedi nella, nella lotta, nella battaglia, come in quella di Stella per Julian, cioè Stella si è andata a sposare da sola in prigione, è un grande insegnamento d'amore, è un grande insegnamento d'amore. Quindi ci stanno dando veramente due insegnamenti importanti. L'altra riflessione rispetto al potere è che anche in questo caso di Julian Assange vediamo proprio la perversione del potere. Io più volte ho ribadito la perversione del potere. Il potere è perverso, ogni potere è perverso. Uh, lo si vede nelle dinamiche proprio delle parafilie nelle dinamiche delle perversioni che sono basate tutte su, sul potere cioè quelle sono proprio il primo esempio no? delle parafilie sessuali quelle poi le possiamo traslare nel potere vero no? che troviamo nella nostra vita il potere è perverso quindi quando la donna violata, stuprata, menata uh, nei tribunali diventa lei la colpevole, quindi da vittima diventa lei la colpevole quella è una perversione del potere, del potere giuridico è sempre potere la stessa cosa la vediamo nel caso di Julian Assange cioè lui che ha rivelato i crimini di queste persone cioè queste persone non vengono punite e lui viene punito questa è la perversione del potere cioè questo è fondamentale da capire ogni potere è perverso quindi questa è una cosa fondamentale da capire e questo io l'ho ben capito come l'aveva ben capito anche Pierpaolo Pasolini. Però tornando a quello che vi volevo dire è che ehm, a parte questa parentesi della perversione del potere che vediamo anche in Giulia Assange, io poi ho scritto un, un articolo per Pislink sulla perversione di ogni potere riferita a, a quello che già Pasolini aveva ben capito con Salò le 120 giornate di Sodoma. Eh, quello, che ha, quello che voglio dire è invece il grande insegnamento d'amore che ci stanno dando Stella e Giuliano vedere questa donna piccola come Stella che sta male, che soffre, che ha anche le lacrime agli occhi che però lotta per quest'uomo, che lotterà fino alla fine questa donna morirà lottando per Giuliano Assange quindi questo è un esempio di grande amore ci stanno dando due, eh, come dire, due, mh, due grandi insegnamenti e, e io a Stella e a Giulian dedico la mia poesia che, che ho scritto, l'ho mandata anche a Stella e lei è stata carinissima eh, ci ha messo il cuoricino e la rileggo, la voglio leggere io perché mh, quanto mai oggi la battaglia per Julian è fondamentale io la seguivo da prima che Giulian fosse stradato fosse dato, diciamo, locale stradizione e adesso più che mai, se Julian verrà portato in America, verrà estradato, la lotta deve continuare ancora più forte e sicuramente tutti noi continueremo a lottare in varie forme e saremo vicino a Stella. E io sono veramente vicino a Stella e a Julian. Non solo con la mia, il mio giornalismo indipendente, libero, ma anche con la mia poesia. Quindi per Julian e Stella non potranno mai farti morire, Julian perché la libertà non muore, perché la verità non muore, perché sarà sempre più forte l'amore. E abbiamo ancora una storia da raccontare, te stella, te e stella da difendere, mari, cieli e terre da narrare, perché, non sarà, non sarà più, perché mai sarà più forte il potere, perché mai sarà più forte il potere su tutta questa nostra umanità su tutta questa nostra ragione perché mai sarà più forte il potere Julian su tutta questa nostra umanità su tutta questa nostra ragione Stella e Julian sono anche un esempio di vero amore di true love grazie